Come già annunciato insieme a un po' di ospiti, il mio studio si è riempito e diamo il benvenuto a Stefania, Gabriele, ma anche a Angela Sofia che è al telefono con noi. Buon pomeriggio ragazzi. Buonasera, ciao. ciao. Sentiamo anche ciao, la voce di Angela. Eccola, eccola c'è, cioè, perché abbiamo avuto un po' di disguidi tecnici <ride> oggi, ma che tanto sono all'ordine del giorno per quanto mi riguarda. Quindi ti abbiamo soltanto in voce, ma è quello che ci interessa, visto che sei la voce di questa canzone, che è anche un'iniziativa molto interessante a scopo benefico, un singolo che si chiama Banale e che dopo andremo ad ascoltare, ma io intanto voglio salutare Stefania Cioffi che troviamo per la prima volta nei nostri studi. Ciao. ciao. E andiamo a parlare di questo progetto che parte profondamente proprio da te e anche dalla tua Lady Purple Sky, giusto? Certo, allora tramite la mia agenzia ho appunto messo insieme queste due artiste la scrittrice del pezzo che si chiama Steffi Key e Angela Sofia in arte Bastet che è al telefono appunto con noi e poi è subentrato anche Gabriele che sono arrivato anch'io esatto esatto poi ci raccontate anche un po' il coinvolgimento sì. no? andiamo però a parlare intanto dello scopo appunto no? di questa canzone allora, lo scopo di questa canzone è, appunto il progetto è nato per aiutare una persona che ha bisogno eh, di sottoporsi a un trapianto di midollo osseo in pratica è una persona, un cittadino rumeno che eh, purtroppo non ha più la possibilità economica di sostenere le spese per il trapianto uh -huh. perché per otto mesi si è curato e in Romania tutte le cure, che la chemioterapia a cui si è sottoposto appunto era tutta a pagamento. Scusate c'è un po' un'interferenza non so se vogliamo spostare i cellulari se avete dei telefoni vicini ok, no perché non so, sì non, è... Io lo sento. Sì, non è mai capitato, dico la verità però vabbè in ogni metti in modalità un uh, aereo dovrebbe sì. risolversi va bene vediamo, vediamo. Eh, ragazzi il bello della diretta, eh, non c'è problema, giusto per sentirti in maniera Io più chiara lo sento, sento anch'io, però vabbè andiamo avanti e speriamo che magari chi ci sta ascoltando non senta questi interferenza. Ok figlio. adesso non si col. sente più Ah perfetto lo stavi <ride> tipo maciullando di la verità vai va bene va bene <ride> continua pure <ride> Stefania perché parliamo di una cosa importante Sì allora dicevo appunto um, purtroppo non sapevamo come riuscire abbiamo anche creato una, una raccolta GoFund esatto. eh, che è online rispondendo eh, su GoFundMe uh -huh, con chiunque può donare se desidera e i soldi vanno direttamente ai figli che poi vengono inoltrati okay. al padre eh uh -huh oltre a questo appunto abbiamo creato questa canzone, abbiamo pensato di fare questo pezzo e eh, eh, tutte appunto le royalties che verranno eh, ricavate, ricavati insomma i profitti che eh, verranno da questo pezzo verranno devolti eh, interamente a, a questa persona. Okay. Eh, per questo mh, sapendo la cosa sono venuta appunto a sapere la cosa sia Angela che l'autrice, la, si sono messa a disposizione per Angela cantare gratuitamente come eh, nella stessa maniera ha fatto il remix eh, Gabriele ok sì, sì. quindi di una nuova versione io andrei sì. un attimo quindi a dare subito la, la parola appunto ad Angela Sofia che è cantante, insegnante collegata da Cassino dove c'è anche la sua scuola, la Music Club Academy di Venafro, giusto? sì allora diciamo che in realtà eh, io sono, sono nata a Cassino, ho vissuto tantissimi anni lì e poi mi sono trasferita a Venato, oramai sono, sono dieci anni che, che vivo qui a Venapro ed è praticamente la città dove abbiamo aperto questa quest accademia di musica, io e il mio compagno. Ed è un po' la nostra creatura dove nascono, dove cerchiamo di realizzare un po' i sogni dei, dei ragazzi, però anche qui che abbiamo lavorato a Banale, quindi diciamo questa è stata un po' la... Il punto di partenza per quanto riguarda la parte musicale, quindi esatto, quindi ci hai lavorato insieme a lui. Eh, come mai se, insomma ti sei lasciata coinvolgere in questo progetto, Angela? Beh, in realtà eh, cerco sempre di essere attiva per quanto ovviamente, grazie alla musica, tutto questo mh, è proprio attraverso la musica che cerco di sostenere eh, iniziative del genere, e però eh, solitamente lo faccio in sordina. Mh. Okay. però eh, se posso aiutare qualcuno grazie anche a quello che, che amo profondamente che è la musica per me non può essere altro che un onore oltre che un estremo piacere certo e mi dicevi che c'è anche una serie di coincidenze poi, che ti ha portato no? questa collaborazione beh sì Stefania comunque la, mh, la, diciamo l'autrice del test uh, io l'ho conosciuta per motivi lavorativi comunque per, per quanto riguarda Uh, ciò che riguarda appunto il marketing, la pubblicità, insomma abbiamo delle conoscenze in comune che, che poi un po' che tutto è partito da lì. Mm -hmm. È stato tutto un gioco del caso, dei casi. Okay. Come ti sei sentita a, a interpretare questo testo, a cantarlo? Beh, all'inizio ti dico la verità, uh, Irene, non è stato. Semplicissimo per me, perché comunque è un genere un po' nuovo rispetto a quello che faccio di solito, però mi sono divertita un mondo ed è stato poi bellissimo ritrovarmi comunque in, uh, in uno stile che per me, ecco ripeto, era completamente nuovo, quindi bellissimo direi. Ecco, adesso allora sono curiosa però di sapere invece come eh, è stato coinvolto Gabriele in questo progetto, come sei venuto a conoscenza. Io sono venuto a conoscenza di questo progetto perché conoscendo appunto Stefania... Che tu sei un produttore, giusto? Io sì, diciamo che sono un produttore perché ho finito da poco il mio percorso di studi, mi sono appena ottenuto il mio, la mia laurea tipo ingegneria sonora, ho trovato una succursale a Lucca do, di, di una cosa che è sotto Bologna e nel frattempo mi sto già buttando nel mondo della musica, producendo, facendo il fonico, facendo tutto quello che posso e Stefania mi ha contattato ha chiesto di farmi di fare il remix di questa canzone anzi approfitto del fatto che sto parlando anche con qua al telefono di dire complimenti per le take che mi avete mandato perché mi sono piaciute tanto sia dal punto di vista vocale che strumentale sono state grazie, sono state, grazie Gabriele grazie davvero veramente, <ride> veramente belle e niente mi sono messo appunto a effettuare il remix di questa canzone per rendere la versione più da spiaggia più ballabile ovviamente Avevo voluto, avevo voluto poterlo fare prima, però ovviamente sono è una cosa alta, sono una tempistica e tutto, ce l'abbiamo fatta adesso, ma va benissimo, anzi, la canzone è uscita, mi è, mi è piaciuta farla, mi sono divertito tantissimo a rimettere gli strumenti, provare a ricomporci sopra qualcosa, rielaborare varie parti. Ho cercato di mantenere oltretutto la struttura più fedele possibile all'originale, senza cambiare tantissimo. Ok. Noi tra poco faremo sentire l'originale, invece la versione remix dove si può ascoltare? Sempre sul canale youtube di, di banale eh, volevo aggiungere una cosa certo. importante, molti tiktoker hanno partecipato gratuitamente ecco. perché c'è anche una pagina, un profilo tiktok banale e molti TikTok, anche i nonni tiktoker che sono molto famosi e uh -huh. conosciuti hanno partecipato e hanno aderito al nostro progetto quindi è importante proprio per dare visibilità no, anche certo, a questo anche progetto perché, appunto, il progetto sta andando avanti ci sono anche altri artisti che hanno già accettato ecco. di eh, fare la loro versione o fare dei pezzi, diciamo, di musica dove appunto eh, fanno diciamo, una reclama alla nostra raccolta fondi. Ecco, non so se si può dire anche a che punto siamo, quanto manca, quanti soldi allora, devono essere i soldi raccolti. Per il momento sono davvero pochissimi. Okay, perché, eh, quindi c'è bisogno persone, insomma, di partecipazione. Eh, sì, io anche nella diffusione sui miei social personali ho avuto appunto dei commenti non gradevoli mm. e soprattutto le persone sono scettiche perché non riescono a capire perché per fare un trapianto di midollo osso ci servono i soldi. Capito? Non riescano a capire che la sanità in Romania è completamente diversa dalla nostra ma noi non abbiamo assolutamente il tempo di aspettare di fare un percorso delle richieste attraverso la misericordia la Croce Rossa Internazionale e perché oramai lui è arrivato a tempi molto stretti. Mm. Ecco perché abbiamo deciso di eh, io tra l'altro devo sinceramente ringraziare il direttore eh, di Radio Ledi che ci ha dato questa grande opportunità e te che sei stata subito disponibile l'hai accolta certo. eh, perché per noi è un grande, un grande punto di, diciamo, di, visibilità, di visibilità diciamo anche sì, per questo sì, progetto anzi è un buon inizio, direi diciamo. di ricordare le persone dove possono andare quindi per donare allora per il momento sempre su GoFundMe, GoFundMe. e come, come si chiama il progetto per cercarlo diciamo più eh, agilmente? spese a sostegno del trapianto di Traian Mott Brian sì. Mott, sì. che mentre... si scrive così come si dice, esatto. noi l'abbiamo anche mm. scritto eh, nel, nella didascalia di questa intervista. Quindi, sì. chi la stesse ascoltando poi comunque, può cercare. Chiunque visita i social, il mio personale, Stefania Cioffi2, oppure di Gabriele Cordis, oppure di Angela Sofia Bastet, eh, troverà sicuramente eh, tra le storie eh, il, il link di GoFound Proprio che ti manda direttamente dove puoi fare la donazione. Benissimo. Tra l'altro, noi stiamo anche eh, già eh, pensando abbiamo già iniziato diciamo, la documentazione per fare proprio un'associazione di volontariato che sarà a nome di tre anni e poi dopo continuerà per aiutare le altre persone bisognose che eh, esisteranno perché purtroppo come lui ci saranno sicuramente tante altre persone che non lo sappiamo ma eh, purtroppo eh. Ah, certo possono avere bisogno quindi certo. può essere sicuramente un modo per coniugare diciamo arte musica sì. e ovviamente sì. con uno scopo diciamo, superiore è proprio il caso di dirlo quindi un grande in bocca al lupo noi Bravo. continuiamo a pubblicizzare sicuramente a chi ci sta ascoltando quindi questa raccolta fondi nel frattempo ascoltate banale condividetelo se siete artisti all'ascolto riproponetela se siete influencer se certo. ci avete voglia di giocare anche con questa canzone sicuramente lo, lo potete fare Angela Sofia non se ne avrà male giusto? Assolutamente assolutamente la musica va condivisa ed è, ed è... e io spero davvero che possano appunto trovare una chiave di eh, una chiave di comunicazione diversa attraverso questo brano aspettiamo versioni acustiche arrangiamenti diversi quindi datevi da fare fateci sognare con la vostra musica ma soprattutto cerchiamo di essere di fare il possibile per salvare la vita a questa persona benissimo mi sembra un ottimo invito Stefania vuoi chiudere con diciamo che chiunque ha bisogno di informazioni vuole ulteriori informazioni o chiarimenti può contattare sicuramente me stefaniacioffi2, yahoo.it è la mia mail personale benissimo, oppure sui social benissimo, allora grazie, se volete informazioni, insomma, non esitate anche a scriverci qua su Radio Lady, visto che abbiamo i contatti di questi ragazzi, grazie a voi che avete partecipato ad Angela Sofia, che è anche in collegamento con noi a Stefania Cioffi, grazie. a Gabriele di Sarli grazie anche al figlio grazie. di Traian, che salutiamo che è qua fuori, che sta svolgendo la parte tecnica dei video, poi pompate ovviamente eh, ragazzi, sui social, <ride> grazie ragazzi, un grande in bocca al lupo. Grazie a voi sì, grazie, buon viaggio. Grazie. Liberi tutti, liberi tutti.